abbiano soluzioni che, che non sappiamo come risolvere perché spesso sono più grosse di noi, anzi sicuramente sono più grosse di noi, la crisi economica, la mancanza del lavoro, queste sfide dell'immigrazione, ecco sembrano cose lontane ma che ci riguardano poi da vicino quindi in qualche modo la paura porta sempre alla fine a, a chiudersi, a, a chiudersi noi stessi. No? Io penso che la presenza di voi oggi qui dice che noi non abbiamo paura, perché guardate già in quanti siamo dal primo momento qui e quindi veramente già siamo oltre la paura per essere qua. no? E' proprio all'Occhiano questo appuntamento che si ripete qui eh, ogni anno in un luogo se vuoi che eh, è il nodo di rete, perché alla fine noi siamo frutto anche di tante comunità, di tanti momenti di incontro, lo piano è un presidio permanente che da oltre 50 anni eh, vede raccogliere persone che decidano ogni anno di vivere la propria paura perché se vuoi ognuno chiaramente che viene da varie parti del mondo lascia per venire qua a fare un'esperienza per scommettere su un futuro di speranza, su un futuro di fraternità. Ecco, lo piano lab è frutto anche di questo e veramente lo possiamo e lo costruiamo insieme e su questo vorrei veramente dare il benvenuto alla nostra sindaca